Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Emanuele, 65 anni. Emanuele ha avuto un, uh, un problema circa dieci anni fa, da quel momento la sua vita è cambiata, però Emanuele ci racconta un pochino e ci dice che cosa è successo e poi quello che abbiamo fatto insieme. Quello che è successo è che praticamente è cambiata la mia vita. Dopo aver fatto questo intervento, è veramente è stato un miracolo per me, un miracolo che mi ha dato fiducia quella che non avevo prima, che praticamente mi ha portato ad avere un'ansia incredibile, e difficile da, da raccontare e, e adesso io mi trovo veramente eh, felice ma raccontaci Finisce. un attimo qual è stato il problema dieci anni fa che cosa è successo praticamente dieci anni fa è successo che ho avuto un incidente d'auto io ho colpito la testa e non per colpa mia l'incidente ho colpito la testa e da lì ho cominciato a avere dei seri problemi Ho cominciato a livello circolatorio in cui non andava bene ho visto che praticamente a livello sessuale non avevo più il desiderio, cioè non, non avevo più erezione, e questo mi ha scaturito dentro ancora di più l'ansia che avevo avuto anche per l'incidente stesso. E quindi, praticamente, il percorso di tutti questi anni, sono passati quasi dieci anni: io non ho, ho, ho vissuto con questo grave problema che mi sono portato dietro con l'ansia, con tutti, non ho potuto eh, conoscere nessuno, ho evitato di avere donne eccetera e, e, e quindi praticamente ero, ero proprio a terra, a terra. Adesso io mi sento rinato, dopo l'intervento mi sento rinato e per me è una grande soddisfazione perché quell'ansia che c'avevo de, del problema che mi portavo dentro adesso non ce l'ho più. Emanuele eh. ha messo una protesi tre mesi fa, credo, su per giù. Il sì, 23 passato? settembre. Sì, su per giù tre mesi fa. Eh, Com'è la qualità dei tuoi rapporti, la sensibilità, tutto quello che. Guarda, hai... la sensibilità è ottima alle stelle. E mi sento proprio rinato, cioè il pene mio funziona alla grande, anzi direi di più, ancora meglio perché ho sempre desiderio di fare il sesso e questo per me è una grande, una grande soddisfazione che non tutti possono ritrovarsi questo è importante, quello che è il nostro obiettivo, cioè il nostro lavoro è un lavoro di comunicazione, ma è soprattutto un lavoro che fa rinascere le persone. Emanuele quando è arrivata la nostra attenzione era, non dico un uomo disperato, però da un punto di vista sessuale poco ci mancava, adesso vederlo così entusiasta, così felice è quello che poi ci ripaga di tanti sacrifici eh, professionali grazie per la tua testimonianza lo rifaresti? Uh, un doppio se c'è un doppio almeno facciamo 30 e 31 va bene invito tutti quanti a mandare le vostre domande all'email in sovraimpressione ringrazio ancora una volta Emanuele io ringrazio, io ringrazio di cuore, di vero cuore il professor Antonini perché veramente è un grande. Mi raccomando, un grande. il cuore però, eh? la il cuo no, no, il cuore sta a posto per ora, <ride> per il momento sta a posto. <ride> però non esagerare, mi raccomando. No, no, no. Va bene, ok. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima puntata di Doctor Penis. Grazie, arrivederci.